Ho sempre voluto tutto e subito E a volte faccio ancora questo pensiero stupido Ma la vita è diversa per arrivare alla vetta Per ogni cosa bella devi avere pazienza non andare di fretta Di fretta, di fretta Non andare di fretta Di fretta Di fretta Sì, lo so, amico mio la vita a volte è un po' come una corsa d'ostacoli, una corsa d'ostacoli. E gli orologi fanno tic tac tic tac, ma tu non dai la vinta, vinta. E gli orologi fanno tic tac tic tac, ma tu non dai la vinta, vinta. E non andare di fretta. Di fretta, di fretta, non andare Di fretta, di fretta, di fretta da. Non andare, non andare, non andare di fretta Ed ogni cosa diventerà perfetta tu aspetta, aspetta, aspetta, aspetta